Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un exploit ah, o un glitch se vogliamo, come volete voi, per cambiare eh, colore alla crew senza dover eh, riavviare l'applicazione oppure cambiare una crew diciamo renderlo visibile eh, in pratica subito, nello stesso momento in cui voi state cambiando il colore alla crew, quindi in questo caso cambierete il colore alla crew e, e non avrete la necessità di, di riavviare l'applicazione o di fare un cambio crew per poterlo vedere. Allora innanzitutto eh, dovete avere ovviamente una crew di vostra proprietà o essere eh, amministratori della crew, come consiglieri, e per poter cambiare il colore crew. Lo potete fare eh, in tutte le piattaforme, PS3, PS4, Xbox One, 360 e PC. Quindi passiamo al metodo ragazzi come avete visto il colore attuale che io ho in questa crew secondaria diciamo che non è la mia crew primaria è questo giallo questo giallo pioggia dorata insomma qualcosa del genere quindi una volta che abbiamo cambiato il colore rimaniamo lì tranquilli in sessione e andiamo in rete impostazioni connessioni di rete e disconnettiamo internet aspettiamo che eh, ci sbatta fuori come state vedendo ci porterà nella storia nel frattempo cosa dobbiamo fare è un passo semplicissimo cambiamo il colore della crew andiamo nel social cambiamo il colore della crew una volta fatto questo torniamo in uh, impostazioni di rete riconnettiamo la rete e non appena ci darà la possibilità andiamo in gta online e rientriamo in una sessione ragazzi è abbastanza semplice è una cosa secondo me utilissima perché alcune volte quando si provano dei colori si cambia spesso il colore magari per avere la possibilità di mettere svariati colori e ogni volta si deve riavviare l'applicazione o usare altri metodi Invece con questo metodo potete avere diciamo, la possibilità di poter cambiare il colore tutte le volte che volete. Come eh, andiamo a vedere qui adesso io ho un verde lime nella view secondaria e quindi posso applicarlo tranquillamente. Adesso andiamo allo Santos Custom e applichiamo questo colore ragazzi. È abbastanza semplice come passaggio. Penso che lo possano fare tutti insomma. Come ho detto i requisiti sono semplicemente social club e eh, avere un account al social club avere una crew o essere amministratori di una crew un computer o un telefono per poterlo fare e il gioco è fatto ragazzi quindi andiamo a impostare il nostro colore crew e come andremo a vedere il nostro colore crew è cambiato ragazzi come vedete c'è un verde lime molto acceso il gioco è fatto ragazzi è un exploit, un glitch abbastanza semplice da fare eh, lo può fare chiunque l'importante è che ha i requisiti eh, richiesti diciamo detto questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao a tutti Let go of Obi, cause Obi be back. We get them craps going on and that yak going on. Soon as a nigga touchdown.